primo Obiettivo: è cercare di arrivare in Guadalupe, poi, poi, poi si vedrà. La depressione probabilmente è da, è da fare più strada verso il sud. Il monde poursuit per il départ della 11e Route di Rome, destination Guadeloupe. Un événement popolare, vous le voyez, puisqu'il attire à Saint-Malo, ma également tout le long de la di non un po' i telespectatori, voi li vedete amassati per poter assister, ebbene, eh au départ. Okay, in arrivo questa forte depressione sui concorrenti, quindi vedremo cosa succede. Struggling in general these days, plasma penetration into the atmosphere. Si mette de Gascon, e voi che più 5, 4, 3... ...due l'alba, due italiani appunto Andrea Fantini con Enel Dream Power, un'imbarcazione di soli 12 metri che andrà a navigare nell'Atlantico. temporale, appoggiato è abbastanza dura siamo qua con altri class 40 e altre barche che hanno deciso di mettersi a riparo circa il 50% della, dei class 40 che si sono ritirati o che comunque sono fermi in porto stiamo guardando gli ultimi file meteo un miscuglio di onde che vengono da tutte le parti quindi non voglio forzare troppo e rompere niente sono bello cotto, però sono anche bello contento, perché alla fine abbiamo preso il massimo 40 nodi e la barca perfetta. Sono arrivati gli Elisei, ragazzi! Finalmente! La Guadalupe! C'è l'isola, c'è quella maledetta isola! Ma ci siamo quasi, ci siamo quasi ragazzi, ci siamo quasi! L'arrivo è stato super emozionante e si conclude questa avventura con un sacco di voglia di incominciarne in un'altra.